amici di planet spin benvenuti a questo nuovo video oggi parliamo di kayak fishing e nel dettaglio vi faccio vedere come eh, installo il nuovo eco scandaglio sul, sul mio kayak ho, ho preso questo nuovo eco un hook reveal da 7 pollici e lo vado a sostituire al mio vecchio eco avevo uno 2 2.5X e vi faccio vedere tutte le fasi di, per l'installazione. Facciamo anche un veloce unboxing. Faccio vedere il contenuto della, della confezione. Qui abbiamo il nostro eco. Uvo di pacco. <ride> una bella, una bella televisione. All'interno troviamo le viti di fissaggio fusibile, il trasduttore, questo è un 50 200 Hz sul connettore quella staffa che va sotto l'ego supporto il cavo della, della batteria da cui metteremo il fusibile e poi ci sono altri dadi viti e basette per il fissaggio del trasluttore, che io non uso perché attualmente poi vi faccio vedere sotto al kayak c'è già una, uno spazio dove è molto facile installare le tutto e quindi non devo montare nessuna sacca sperimentata queste sono le viti per montare l'eco procediamo che faccio è mettere il kayak laterale per montare il trasduttore sotto la ghiglia, praticamente questo kayak che è il compass ha già preinstallato questa basetta dove è possibile installare con estrema facilità la sonda trasduttore La prima cosa da fare è passare il filo attraverso il foro. nostra basetta, spero si riesca a vedere, la calziamo dentro lo stasso e avvitiamo. possiamo rigirare il nostro caio, la sonda, il cavo della sonda esce da questo lato qui dobbiamo farlo andare nel, nel passacavo, in questo passacavo centro dello scafo è previsto questo foro di passaggio dove facciamo andare la nostra il cavo della sonda Questo cavo arriverà fino allo strumento che poi andremo ad installare a bordo del nostro Gaia. Io ho due cavi, uno della vasca del vivo e questo qua del dell'ego a verità, fino adesso non mi hanno mai dato problemi. Utilizzo i tre cavi e vado a serrare questa vite. Il nostro cavo della sonda lo faremo uscire in questo foro insieme all'attacco per la corrente. un passacavo che fa anche da, da postagno, c'è una guarnizione, questo qua si toglie per inserire il cavo al suo interno e porta questo controllato, facciamo passare il cavetto dentro, Facciamo uscire, ecco. e questo è l'aggancio per la sonda trasduttore. Ora ci tocca far passare il filo della corrente. Per quanto riguarda il cavetto della, della corrente, gli monto prima il fusibile faccio un attacco veloce quasi come un test anche per vedere il funzionamento e dopo mi affino a fare i contatti i collegamenti come si deve mi velocemente diffusibile Visto che la batteria per Lego scandario ce l'ho nel vano anteriore, nel volo anteriore, questo passo il cavo direttamente da qui e lo faccio arrivare nel solito foro qua. Anche questo cavo lo passo attraverso il controdato e lo faccio uscire di qua. metto sempre il solito passacavo e i cavi si rivolgono quindi è abbastanza indifferente. Voglio passare un quale foro. Vediamo un po' di, di spazio. Penso così. sono passato e ti mondo il controcato dietro oltre la guarnizione e questo è il risultato allora, questo è il mio vecchio eco e questo è il mio nuovo eco un bel upgrade ci voleva la prossima operazione che ho fatto montare la basetta RAM per l'aggancio sulla mia safetta sul binario del, del kayak. La safetta RAM con la palla l'ho assemblata con la basetta dell'Eco Scandaglio. Ho fatto quattro fori sulla basetta che coincidono con i fori della basetta dell'Eco. Ora sulla basetta e poi faccio una prova di montaggio direttamente sulla pallarama. Mi piace. ora metto il cavetto, uno spinotto collegato già alla batteria questo qua invece lo collego al fusibile faccio una veloce connessione per fare una prova di ascensione e poi con calma dopo sistemiamo tutto vediamo i cavi montato i cavetti, facciamo una prova di accensione. Monto il connettore, questa è la batteria. Questa la batteria. Per il mio fish finder. Monto il cavetto e poi facciamo la prova di accensione. Dopo aver collegato il morsetto facciamo una prova di accensione. Ecco, e questa è la schermata principale. Cartografia, sono la scan, schermo, schermo di riso Allora, abbiamo finito l'installazione. Del, dell'ecoscandaglio. Eh, ora no, non ci resta che fare una prova in pesca e questa è la prima parte del video, la seconda parte la faremo direttamente in pesca. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi!